eh, allora, diciamo, la governance europea era una governance socialdemocratica, facciamo anche noi i cognomi, Schulz e Pittella, e eh, eh, questi signori hanno deciso di eh, non solo sostenere Euromaidan, ma anche eh, di, eh, ad esempio, intraprendere relazioni con la famiglia di Moschenko, che sappiamo essere una famiglia di oligarchi corrotti e mafiosi, lo sappiamo tra le altre cose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 Eh, quindi, diciamo, eh, la doppia morale dell'Occidente, cito diciamo, il, il testo di un, uno storico palestinese che ieri ci ricordava quale fosse la doppia morale dell'Occidente fra eh, Palestina e eh, Ucraina.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 Grazie mille.